una corazzona di un istituto e un mal di e pure se mi di fatto ma un no, filare di chi ti segna a il se in tanto mentre di spegna a passare di qua mi dormi tu scappare gli a portare il di un burro mi piace il quello coro che cosa mi parla che me e la punta con questo ti anche di tutti io te lo prenda resta l'arrogante, che mi ignorano da fesso con uno poi lo fa portare il di e con gli occhi ora non lo stai a, a portare che adesso e che io ti sento inutile testo, ti vedo testa ma è questa che buono dono, dono, con ogni pistolo Mettono tanti, giorno di dono E telefono, ti ho detto perdono Così che dono un abbandono, dono E anche questo sai che Gino si ferma man. Se non sa cos'è rispetto, caro amico, dai. Non è un progetto, non, non è quello che hai Ciò che senti, ogni, ogni, che saprai Ma ora, la mia mente lavora Furita sfera, dici l'unica sfera, Chi lascia il suo destino si domanda perché dopo l'intervento quando succede troppo po' posso un io posso solamente continuare a stare nel mio Giusta, la fa posta, non hai risposta chi ha la faccia tosta e mi si accosta non si vede quanto mi amore, non si amare male sul bel dolore le dice come emotivo, datemi solo un motivo, datemi un motivo, emotivo, datemi solo un motivo, datemi un motivo, datemi solo un motivo, questo è quanto vivo, così lo descrivo, e che ti dica che non sono per niente se lei nel mondo corre senza freno verso qualcosa di meno positivo. Se mi limito a pensare, ma se mi guardo a sono voglia di dicaccare. Non ci manda con essa, lavorata con le dita Questa è queste cose, rosa, forse rosa rosa Il tempo passa sopra e non domina la mia sposa Che è logica, che è abriga, che apri come codica Lascia che gli anni passi non sarà sempre meno di eh, spinge dove a fonte oltre il ponte e ciò sta fare sulla terra di giovedì forse per vedere se mi sta bene così la vista non mi sta più bene del mio piacere di notte in notte al notte al mi sento perso anche perché è diverso diverso a notte <totip> <tip> <tip> <tip>